eccoci in una nuova puntata di back to business oggi sono con l'ingegnere leccese della cemab prego ingegnere, allora ci racconti di, di cosa si occupa beh io mi occupo di espositori in legno sì. quindi eh, produciamo questo articolo che è un articolo di nicchia è uno strumento di lavoro per le, per le aziende lo facciamo da 15 anni abbiamo iniziato, iniziato esattamente nel 2004 provenendo da un altro tipo di attività che era quella legata al mondo dei divani noi facevamo prima di fare questo, questo tipo di attività facevamo fusti per i salotti i fusti sono quella struttura in legno che c'è sotto, sotto al divano che non si vede ma. quindi c'è stata una, appunto, una riconversione industriale una classica riconversione industriale anche abbastanza coraggiosa perché abbiamo inventato un prodotto che non esisteva all'epoca no? questo espositore in legno a incastro e è questo la mia formazione è una formazione umanistica tecnica avendo fatto il liceo classico prima e gli studi di ingegneria dopo al Politecnico di Torino per cui voglio dire è un mix di di culture che poi si sono fuse eh, in me sono un prettamente un ingegnere tecnico è predisposto in modo particolare alle, alle, no, a, a tutto quello che è, è il, il mondo della tecnica, della cultura tecnica e della tecnologia. Ha detto che è, uno, è un espositore di nicchia, mi spieghi meglio cosa intende dire? È un mercato di nicchia perché aziende come la nostra che producono questo tipo di articolo ce ne sono, ce ne sono molto poche fondamentalmente l'espositore, che è appunto, come dicevo prima, lo strumento di vendita di moltissime aziende, cioè tutti quelli sì. che producono qualcosa hanno bisogno poi di esporla su uno strumento che è appunto l'espositore. La stragrande maggioranza del mercato è costituita da espositori di cartone, di metallo, eccetera, e legno molto poco. Ecco perché... È appunto, una nicchia. E poi il discorso dell'incastro nel 2004 era assolutamente una, una novità perché abbiamo inventato noi questo tipo di, di, di concept no? dell'espositore a incastro che si monta con le mani senza utilizzare attrezzi. Ecco perché è, è appunto una, una nicchia di mercato. Eh. Poserei dire è stato anche un punto di forza allora di questo prodotto, se non ha bisogno di viti, buchi, eccetera, o istruzioni particolari, corretto? Assolutamente, è proprio un elemento fondamentale quello del, dell'incastro, proprio perché eh, la facilità del montaggio eh, è tale per cui non, non c'è bisogno di nessun attrezzo, si fa facilmente in pochissimi minuti seguendo un fogliettino con delle istruzioni ma è intuitivo un po come i Lego, ecco uh -huh. là, no? si montano i pezzi uno sopra l'altro e questo ha notevoli vantaggi oltre alla facilità del montaggio per esempio il, uh, il trasporto, no? su un pallet ci possono stare 30 espositori, 40 espositori proprio perché viaggiano smontati e quindi si possono spedire a un prezzo contenuto di trasporto a distanze notevoli, all'estero e così sì. via. Quindi questi sono alcuni del, dei, dei plus di questo, di questo prodotto. Poi è chiaro che l'azienda è cresciuta in modo abbastanza importante andando a migliorare se stessa nel, nella produzione, nell'offerta che diamo ai nostri clienti, nella possibilità di personalizzare l'espositore facendolo diventare proprio un vestito fatto su misura. Per ogni per ogni cliente per ogni prodotto dei nostri dei nostri clienti quali difficoltà ha trovato sul suo percorso è eh, una bella domanda perché le difficoltà sono state come si può facilmente immaginare molte tante eh, di, di tutti i tipi difficoltà eh, anche economiche perché chiaramente avendo cambiato lavoro <ride> prima facevamo i fusti per i, per i salotti e poi non li, a un certo punto non li abbiamo fatti più, ci sarà stato un motivo no? per cui abbiamo cambiato tipo di, sì. di, di attività. In effetti poi subito un annetto dopo il mercato è crollato portandosi via tantissime aziende che facevano lo stesso nostro lavoro. La difficoltà iniziale è stata quella di individuare un, uh, un, un prodotto uh, da fare in alternativa a quello che facevamo prima, cioè abbiamo detto vabbè non facciamo più i fusti per i saluti, ok, che cosa facciamo? No? Quindi c'è stato un, uno studio del mercato, e si è pensato di fare cucine, si è pensato di fare mobili, una serie di cose, sì. che, e... Ehm, non è stato immediato arrivare a quello di cui parliamo oggi no? quindi c'è stata una specie di, di, di travaglio no? che poi ha portato all'espositore e poi non di meno eh, creare un mercato perché c'era un prodotto sì, l'espositore di cartone ma di legno non esisteva mm -hmm. quindi noi abbiamo dovuto partendo veramente da zero creare il mercato di questi espositori eh, in legno ovviamente io lo dico così con molta semplicità e anche eh, senza portarla tanto alle lunghe ma non, non sono operazioni che si fanno facilmente quindi ecco, sintetizzando e no, non volendo fare un elenco lungo tre pagine di difficoltà che abbiamo incontrato queste sono state le difficoltà fondamentali cioè affermarsi sul mercato, intanto capire cosa fare punto primo punto secondo poi una volta individuato cosa fare sviluppare quel progetto lì è chiaramente un progetto che è ancora anche se siamo a distanza di 15 anni eh, in fase di sviluppo certamente c'è tutto da fare certamente viste queste difficoltà sente di poter dare qualche consiglio magari a chi sta affrontando un momento difficile o chi si troverà magari a dover affrontare un momento particolare del, del suo business? Beh, io di solito evito di dare questi tipi di consigli perché è chiaro che ogni azienda ha, ha, la sua, ha la sua storia, però nel corso di, di questi anni, anche durante la mia formazione professionale, eh, ho, ho imparato alcune cose fondamentali. Eh, uno, bisogna osservare, osservare con attenzione quello che succede in azienda e, e farsi conto. Perché può sembrare una banalità un'ovvietà, diciamo, Vabbè, ma noi in azienda ci facciamo i conti. Mm. Non sempre eh, si riesce a capire effettivamente come, come stanno le cose. E la prova di quello che sto dicendo è che eh, molte aziende, eh, che io conoscevo molto bene, sono fallite, proprio perché eh, non avevano una capacità di, di sintesi, cioè lavoravano, lavoravano, lavoravano, però senza capire se effettivamente stavano guadagnando oppure no. Quindi eh, questo naturalmente mi ha aiutato molto il fatto di essere un ingegnere, quindi di avere una certa familiarità, dimestichezza con, con, con, con i numeri, anche una certa passione diciamo, per, per i numeri. E quindi è chiaro che bisogna tenere il cruscotto, come dice il mio caro amico, no, dell'azienda. Cioè quando vedi che la stai andando a riserva con la benzina, ragazzi, ci dobbiamo fermare a fare rifornimento, altrimenti ci fermiamo ecco quindi questo assolutamente è fondamentale cioè conoscere eh, esattamente eh, la, propria, la propria azienda eh, e non è una banalità mm, poi ecco l'altra cosa che ho imparato è, è che bisogna sempre andare avanti rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato il nostro padrone è il mercato cioè, ma chi è il mercato? il mercato è fatto dalle persone da chi comprano i nostri prodotti i nostri articoli allora bisogna cercare di capire bene e magari se si è bravi anche in anticipo no, capire che cosa vuole il, il mercato e su questo faccio un esempio semplice che può così, per far capire bene il concetto no? noi sappiamo tutti che abbiamo bisogno di muoverci la mobilità è no? venuto qua per venire qua si è mosso da casa sua eh, quindi anche queste sono ovvietà eh, non potremo più continuare a muoverci nel modo tradizionale come facciamo adesso cioè il mercato andrà verso la mobilità pulita no? quindi io immagino fra un x anni 7, 8, 5 ma non tantissimi anni che il mercato evolverà verso il, la mobilità elettrica ecco, questa cosa bisogna capirla lo capiamo, lo sappiamo Oggi ci dobbiamo attrezzare per fare questo. Ecco, questo è un esempio, un piccolo esempio per diciamo, eh, far capire bene che cosa voglio dire quando dico, bisogna capire che cosa vuole il mercato. Nel campo della mobilità io so, ma dice, non voglio essere un presunto, diceva tu chi sei, io so, immagino, che il mercato fra x anni chiederà una mobilità elettrica o comunque pulita, magari con un'altra tecnologia, idrogeno, non so, però chiederà quello. Dunque, per sintetizzare questi due consigli, potremmo riassumerli in questi due punti. Il primo è misurare, perché ciò che non è misurabile chiaramente non è migliorabile, e un'azienda che non migliora, sicuramente sta peggiorando. Il secondo è quello di avere sempre un ascolto proattivo nei confronti del mercato per dare al mercato chiaramente un prodotto che il mercato vuole, di cui il mercato chiaramente ha bisogno. Certo. O, o avrà bisogno, o avrà bisogno, esatto. Dunque, che cos'è per lei questo questo lavoro, ma soprattutto perché fa questo lavoro? Beh, mh, io faccio questo lavoro perché mi diverto fondamentalmente e anzi oserei dire che non ho mai lavorato in vita mia perché il lavoro presuppone no, un pensiero negativo, no? quando uno diceva che un lavoro è una cosa, no? anche in fisica e così. Eh, invece io ho, tro ho trovato questa nicchia di mercato dove effettivamente mi consente di eh, esprimere in una falegnameria, perché effettivamente questa è all'origine una falegnameria, un livello di tecnologia che è il più avanzato al mondo. E questo mi diverte molto perché si coniuga con la mia eh, cultura tecnica che proviene dagli studi che, che ho fatto, dagli ambienti in cui ho vissuto a Torino, al Politecnico di Torino, che all'epoca, ma insomma anche oggi, eh, era una eh, delle scuole di ingegneria più avanzate al mondo e anche più avanti dal punto di vista culturale, perché questo è un altro punto fondamentale, cioè, mh, le, le rivoluzioni industriali si fanno avendo ben chiara qual è la strada che bisogna percorrere no? per, per avere questo bisogna avere una formazione culturale eh, diciamo così eh, marcata e è chiaro che non ci si può alzare la mattina senza basi e dire ah voglio fare una rivoluzione noi non vogliamo fare nessuna rivoluzione però è chiaro che eh, vogliamo essere marcatamente produttivi e vogliamo contribuire in modo determinante alla crescita del sud del nostro paese, ecco, mettendo in campo tutto quello che possiamo mettere in campo perfetto quindi questo, alla base di tutto ci deve essere e chiudo alla sua domanda ci deve essere la, la passione per il lavoro bisogna sempre fare delle cose che piace fare, no? Il segreto è proprio lì. Cioè, non posso imporre a mio figlio di fare il medico se ha paura del sangue. No? Non riuscirà mai, non sarà mai un ottimo medico. E quindi questo, io faccio questo perché mi piace molto, ecco. mi, mi diverto e cerco anche di trasmettere a chi sta intorno a me, a, chi, a tutti i collaboratori, a chi viene in contatto con noi, anche i nostri clienti, in particolar modo i nostri clienti. Cerchiamo di trasmettere questa cosa. Facciamo questo lavoro. Non perché vogliamo guadagnare, quello è un risultato, no? è una conseguenza. No? Facciamo questo lavoro perché ci piace farlo. Ok, entriamo un po' più nel merito e arriviamo dunque al sodo, al motivo per cui io oggi sono qua. La cosa che particolarmente mi ha colpito di lei è la sua attenzione ai suoi collaboratori, ai suoi dipendenti e partirei proprio da, da questo dato quanti dipendenti ha? beh oggi abbiamo 25 dipendenti naturalmente siamo partiti da, da molti di meno da, da 9 dipendenti siamo, oggi siamo qui non, non, non riteniamo di essere arrivati da nessuna parte stiamo facendo un cammino e, siccome qui da noi al sud a Ginosa in particolare dove ci troviamo eh, c'è una grande necessità di, di lavoro, di creare posti di lavoro, beh, insomma, io sono contento di aver contribuito così, in, in piccolo, certamente in piccolo, a, a, a, a creare qualcosa per un po' di persone del mio, del mio territorio. Uh, volendo citare qualche numero, se possibile chiaramente, mm, può dirmi percentuali di crescita, da, da quanti dipendenti siete partiti, assunzioni, quanti siete oggi? Bah, guardi, noi siamo partiti da, come di, le dicevo prima, da nove dipendenti, eh, che erano poi quelli che abbiamo <coughs> trasportato dal mondo del divano, perché poi c'è stata anche la formazione dei dipendenti, perché prima facevano fusti e, e poi hanno iniziato a fare un'altra cosa. Quindi siamo partiti di là. Poi i numeri, ecco, vanno letti, sì, mh, i, i, i numeri parlano certamente, però vanno anche interpretati. Eh, se, se io dico così, siamo partiti da 9, siamo arrivati a 25, beh, insomma, eh, qual è il segnale che do? Che sicuramente è un buon, è un buon segnale di, di, di crescita. I fatturati anche, ovviamente, sono cresciuti. Tra l'altro sono cresciuti in un contesto, in una congiuntura particolare, perché se noi facciamo, eh, ecco, mh, torniamo indietro al 2008, anno in cui si dice è iniziata la crisi, la grande sì. crisi dei mutui subprime sub in America, no? quindi dal 2008 al 2018, adesso siamo all'inizio del 2019, sono dieci anni di crisi, di crisi in, che ha, ha colpito duro. E, e, beh, in questi anni di crisi durissima, eh, la CEMA beh, è cresciuta. Quando tutti intorno a noi, ma non intorno a noi qui a Ginosa, tutti intorno a noi in Italia, Italia. in Europa, eh, chiudevano, fallivano. Cioè, Ecco, questo è perché eh, c'è stata una fortissima motivazione mia personale e di tutti i miei collaboratori nel dire guardate qui questa è una guerra, dobbiamo, noi andiamo in guerra mettiamo in campo delle armi, no? le migliori che possiamo mettere in campo per cercare di vincere questa guerra e, insomma fino ad oggi ci siamo difesi bene insomma, il nemico l'abbiamo abbattuto notevolmente non siamo arrivati ecco mh, ci tengo sempre a dire questa cosa qua non siamo arrivati da nessuna parte cioè la guerra è in corso perché chi dice che siamo fuori dalla crisi dice balle non siamo fuori da nessuna crisi la crisi è fondamentalmente dentro di noi perché se uno il lavoro lo cerca come facciamo noi in tutto il mondo il lavoro ce n'è bisogna solo andare a cercare e per cercarlo bisogna essere motivati psicologicamente quando lei ha parlato di, di armi e di crisi interiore eh, quando lei fa riferimento alle armi presuppongo si riferisca a una formazione adeguata per i propri dipendenti a fargli trovare un, un ambiente con un alto benessere all'interno dell'azienda un ambiente meritocratico è okay. corretto quello che io sto affermando o, o c'è altro non che le ha fatto per i suoi dipendenti? Eh, fondamentalmente è corretto ma è corretto perché partiamo da un uh, presupposto che è un presupposto semplice mh, che però non è diffuso molto ehm, questa è una macchina no? questa azienda è una vera e propria macchina costituita da vari elementi, elementi umani, elementi tecnologici, robot, apparecchiature, eccetera, eccetera. Tutti questi elementi devono collaborare tra di loro, sì, e devono collaborare tra di loro nel migliore dei modi per avere il miglior risultato possibile, anche perché... Là fuori il mondo è molto selettivo, oggi non si può improvvisare o dire Vabbè, vediamo, proviamo, facciamo, oggi bisogna essere molto molto specialisti della materia, conoscere bene ed essere all'avanguardia un po' in tutti i settori, dal marketing all'innovazione all tecnologica che, che, che, che arriva in azienda, alle tecnologie e alle persone l'elemento fondamentale è l'elemento umano e, quello che dico è, è provato con, con i numeri è eh, per quello che mi piacciono i numeri eh, poi sono diventato ingegnere pur avendo studiato i, i classici greci no? dire. perché sui numeri non c'è tanto da discutere no? non è un vabbè, come la vedo io come la vede lei come la vede lui eccetera. Cioè, il numero è, è quello Allora nel 2009 per esempio, eh, sapevamo di andare incontro a una crisi molto dura, profonda. Che poi, effettivamente, c'è stata, e, e, e quindi ci siamo detti: qua in azienda, allora come, come l'affrontiamo? No? Sappiamo che arriverà la tempesta. No? Come, come affrontiamo questa tempesta? Tutti intorno a noi, intorno dico non a Ginosa, in Italia, licenziavano perché. L'errore che fa comunemente l'imprenditore dice, vabbè, devo ridurre i costi, ridurre i costi, devo ridurre il personale, perché il personale ha un costo. Che cosa ha fatto la CEMA? Ha assunto. Tutti licenziavano, noi abbiamo assunto. Ma per un concetto semplice, no? dobbiamo andare in guerra. E Cosa ci serve in guerra? Ci servono i soldati. I soldati sono i dipendenti. E abbiamo assunto. Quella è stata la mossa vincente. Ovviamente, tutti mi dicevano: Ah, ma cosa fai? Ma questo chiude, fra un mese chiude, fra un anno chiude. Ho imparato anche un'altra cosa: quando ti dicono vedi che stai sbagliando, tanti ti dicono così, vuol dire che sei sulla strada giusta. <ride> perché, ecco, diceva: Come, tutti dicono, E sì, no, non è così, perché in effetti poi ho dimostrato con i fatti che. Avevo ragione io, cioè non potevo andare in guerra da solo, chiaro, mi impallinavano subito. No? Quindi mi sono dotato di un esercito costituito da persone, che sono appunto i miei dipendenti, che, si sono, eh, che hanno ecco, condiviso questa visione. Importante la condivisione, no? è il credere in un progetto. Dicevo, ok, vengo con te perché credo in questa cosa qui, no? ci credo fermamente. Sì e questo è stato l'elemento fondamentale i dipendenti bisogna ecco non voglio dire trattarli bene perché vabbè, è chiaro è bisogna, voglio dire dicono ovvietà, no? che fai, non che vai lì la... no, sono finiti quei tempi no? bisogna motivarli no? cioè bisogna, bisogna dare alle persone una prospettiva relativamente al futuro ovviamente mettendo dei paletti molto chiari su quelli che sono i diritti, quelli che sono i doveri sui quali qui non si transige Cioè, qui dentro tutti sanno quali sono le regole, che cosa si fa e qual è la strada che dobbiamo percorrere, no? e se vinciamo vinciamo tutti insieme, come la squadra di calcio no? e possiamo anche avere un Maradona e poi abbiamo 10 brocchi beh Maradona difficilmente riesce a segnare, se invece abbiamo 11 persone e quindi anche Maradona in un contesto forte, affiatato, che tutti vanno nella stessa direzione, e remano nella stessa direzione, beh, il risultato al 99% è, è, garantito, è garantito, è garantito, è chiaro, bisogna metterci del... Ecco, io dico ai eh, ragazzi, ci dovete mettere del vostro, noi diciamo, però ognuno ci deve mettere del suo. Ecco, questi sono concetti eh, semplici e oggi siamo arrivati a, a sposare delle dei modi eh, nuovi di vedere il mondo industriale della produzione no? abbiamo la possibilità di utilizzare tecnologie come dicevo prima avanzatissime eh, che ci aiutano nel, nel lavoro e quindi noi che cosa stiamo facendo stiamo facendo proprio quello stiamo investendo in robot collaborativi che sono il futuro del, del mondo de, de della robotica, i vecchi robot come si usavano una volta chiusi nelle, nelle celle in mezzo alle, uh, alle gabbie che lavorano lì da soli, eh, no? quello è il passato. Oggi l'uomo lavora gomito a gomito con robot, ovviamente in tutta sicurezza e questo è bello. No? la possibilità di poter utilizzare tecnologie eh, avanzate e allo stesso tempo sicure. E che cosa fanno queste tecnologie? Aiutano l'uomo a lavorare, cioè non lo fanno stancare. Fanno per lui no, tutte quelle cose che alienavano le persone, no? quei movimenti ripetitivi. Prendo un pezzo di qua e lo metto qui per otto ore sempre questo movimento, provate a farlo voi, no? mettete una persona lì a fare un movimento da mattina alla sera, cioè, è chiaro che è alienante, allora questa cosa la facciamo fare alle macchine e utilizziamo l'uomo che almeno fino adesso, sul futuro non metto nessuna ipoteca. almeno fino adesso l'uomo è la tecnologia più avanzata, può sembrare brutto dirlo, no? però è quanto di più avanzato ci può essere in azienda. No. allora quella tecnologia avanzatissima che l'azienda dispone che è appunto l'uomo gli facciamo fare delle cose commisurate al suo grado di tecnologia Cioè, gli facciamo fare delle banalità che può fare una macchina quelle le facciamo fare alla macchina quindi lei ha, ha investito tantissimo per creare un team una squadra sincronizzata una squadra che è appunto sincronizzata motivata e felice oserei dire ma non ha paura che con tutta questa formazione questa gente poi vada via, in realtà è una provocazione perché Ma... è l'obiezione che fa la maggior parte degli imprenditori, cioè non investe in formazione nel proprio personale per paura che poi vada a lavorare altrove. Vabbè, ah il mondo è bello perché è vario, è un imprenditore che fa questo ragionamento è un imprenditore che non ha futuro mi dispiace per loro eh, perché non, non si può avere persone non formate in azienda perché il primo che ne fa le spese è proprio l'imprenditore se io avessi persone che non sono formate all'altezza del lavoro che fanno qui da me eh, sarebbe un, un, un, un grosso problema il eh, rischio delle persone che vanno via eh, guarda in 15 anni qui sono andate via due persone uno è perché eh, era specializzato su una, una, aveva studiato una particolare cosa e, ed è stato chiamato da un'azienda che faceva proprio quella cosa lì, quindi era la sua passione. Quindi io gli ho detto: no, vai, bisogna sempre seguire le, le proprie passioni. Mm -hmm. e, e un altro eh, è andato via perché non gli piaceva vivere eh, qui al sud, gli piaceva andare all'estero, è andato all'estero e quindi anche, anche quest'altro ha seguito la sua passione assolutamente legittimo per il resto non ho, non ho esempi nel rischio delle persone che vanno via sì ma qui andare via di qua bisognerebbe portarsi l'azienda perché trovare un contesto di lavoro eh, non, diciamo così umano eh, di rispetto reciproco eh, di rispetto delle leggi di rispetto dei diritti eh, eccetera eccetera eccetera eh. non è facile trovarlo altrove tu dici vabbè ma adesso stai peccando di presunzione un, un pelino sto peccando di presunzione ma perché a me piace parlare sempre con dati di fatto ecco insomma voglio dire queste filosofie di vita industriali sono ancora poco diffuse la mia speranza e anche il mio impegno attraverso anche il rota di cui io appartengo è un po' quello cercare di diffondere un po' di cultura industriale fatta in questo modo perché se il sud o l'italia deve crescere deve tirarsi fuori da queste situazioni non lo fa il governo non lo fa il politico lo dobbiamo fare no. noi iniziando di qua cioè quest'anno dobbiamo fare un pil che deve essere almeno l'1% ma qua dice ma chi lo fa questo pil <ride> <ride> ma lo facciamo noi cioè lo facciamo noi qui dentro noi dobbiamo fare il pil ecco quindi basta delegare studiamo vediamo che cosa, dove va il mondo come fanno le cose gli altri no io vado molto spesso in giro per fiere ma perché perché intanto è cultura personale e intanto andare a vedere che cosa fanno gli altri come lo fanno quindi eh, è un po' un mix di, di cose. Chi vuole andare via dalla cema beh, eh, si assume una bella responsabilità andando via dalla cema. Però ecco, adesso ripeto, in 15 anni è successo in due casi solamente. Ho il problema contrario, che anche lì è una sofferenza. Qual è il problema contrario? Che tantissime persone vorrebbero venire a lavorare alla cema. Ma è chiaro che se una macchina ha 5 posti... Eh, Stringiamoci un po', ne portiamo 6, ma non possiamo portare in una macchina da 5 posti 12 persone, non è chiaro. E, e questo è un po' rammarico perché purtroppo eh, la, la, chi, chi, i, i veri imprenditori, e eh, io mh, con molta modestia mi, mi voglio annoverare tra quelli: eh, hanno l'ambizione di assumere e mai di licenziare. Quindi tutte quelle beghe sull'articolo 18, sui sindacati, le tutele, le cose, tutte balle. La mia massima aspirazione è quella di assumere. È così. Anche perché se poi le cose non vanno bene, l'imprenditore licenzia, o con l'articolo 18 senza articolo 18. Se si entra in crisi, abbiamo visto qui a Ginosa, migliaia di persone per strada, cioè... Ecco, quindi sfatiamo questa cosa qua. Il vero imprenditore ha, sogna la notte di assumere delle persone, perché vuol dire che il business va bene. Guardi, io l'ammiro davvero tanto e concordo con tutto quello che sta dicendo, tant'è vero che stanotte sono stato fino alle 11 e mezza a rispondere alle richieste di candidature spontanee per la mia azienda. E ha usato un termine corretto, un aggettivo corretto, rammarico ed è la sensazione che si prova quando purtroppo eh, non si può assumere mi passo di capire poco fa che lei ha assunto tra virgolette dei robot eh. collaborativi per, che aiutino insomma, il lavoro ai suoi dipendenti quindi un robot non eh, non taglia posti di lavoro quindi lei non ha licenziato nel adottare l'utilizzo di questi robot questo. Qui sfatiamo un altro mito, lo sfatiamo in modo proprio semplice, semplice eh, andando di nuovo a, a mettere in campo i numeri. Noi nel 2014 abbiamo iniziato a robotizzare la linea di produzione, sì. e quindi, ecco, l'uomo della strada che non ha conoscenze particolari ecco, mette un robot invece della persona lì ci mette il robot, è chiaro, quella persona lì che fa va a casa. No, non è così o quantomeno non è così alla CEMAB noi da quando abbiamo eh, robotizzato, industrializzato il processo di produzione abbiamo assunto costantemente il 10% in più dei dipendenti anno per anno quindi abbiamo assunto eh, ma qualcuno mi può dire vabbè, allora hai messo il robot poi hai assunto il... ma c'è qualcosa che non funziona funziona tutto Industrializzare il processo di produzione utilizzando queste tecnologie avanzate, ecco, la famosa industria 4.0, di cui oggi tutti parlano, ma pochissimi sanno poi alla fine quali sono i requisiti, tutti i dettagli precisi. Significa stare sul mercato, no? quel famoso mercato di cui parlavamo poco fa e dicevamo che poi alla fine il nostro è quello che comanda, qui sì. dentro comanda il, il mercato. mercato. Sì. No? Allora, se io non sono capace di produrre un, il mio articolo, il mio prodotto, tenendo bassi i costi, che cosa succede? Che il mercato mi fa fuori, perché c'è qualcun altro che produce a costi più bassi, quindi vende a prezzi più bassi e così via. E io chiudo. No? Allora, attraverso queste tecnologie, ovviamente studiando tutto il processo di produzione, eccetera, noi riusciamo ad ottimizzare i costi a produrre di più, a fare più qualità, mettiamo a disposizione dei nostri clienti, e glielo diciamo, tecnologie avanzatissime di cui il cliente stesso poi usufruisce. Ma questo significa stare sul mercato? Stare sul mercato significa aumentare i volumi di produzione, significa aumentare i fatturati, significa essere più forti, aumentare la capacità di guadagno, il famoso utile aziendale, che poi può essere reinvestito in azienda. Questo si può fare solo ed esclusivamente attraverso la rivoluzione industriale. Non si può pensare di lavorare oggi, che è il 9 gennaio 2019, come lavoravamo il 9 gennaio del 2017, due anni fa. Perché il mondo è cambiato. Sono concetti che chi non, ha, non, li, chi non li ha capiti fino adesso è destinato a chiudere oggi siamo, voglio dire, abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca bellissima, davvero, dove noi abbiamo in tasca uno strumento che ha una potenza che è mille volte superiore a, quel, a quella che io ho utilizzato facendo la mia tesi di laurea, no? sul, sul, sul primo Macintosh, che si chiamava così, all'epoca. E, e questo ce l'abbiamo in tasca, con questo possiamo fare miliardi di cose stratosferiche cioè che non è solo la telefonata o andare su facebook a no, vedere che fa l'amico il, il compleanno la foto del bambino eccetera cioè, ecco possiamo usufruire utilizzare delle tecnologie che sono eh, estremamente a portata di mano facili eh, accessibili che ci consentono di fare veramente una rivoluzione industriale ed è quello che stiamo facendo questo ci consente di essere forti sul mercato di essere eh, innovativi sul mercato e quindi di crescere di aumentare i posti di lavoro i robot fanno aumentare i posti di lavoro e voglio essere molto chiaro se noi non avessimo fatto questa operazione forse non saremmo qui a parlarne Quindi il passaggio attraverso no, l'industrializzazione dei processi industriali o qualunque tipo di, di processo è obbligatorio. Cioè se l'imprenditore dice lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, non deve avere dubbi, lo deve fare, deve preoccuparsi ecco, se non fa questo passaggio. Perché non fare questo passaggio è come rimanere a, <ride> a vent'anni fa, non c'è possibilità di resistere alle, solleci alle sollecitazioni del mondo esterno che sono fortissime. Se non ho capito male mi era parso di, di intendere che lei stava lavorando per portare l'orario lavorativo da 8 a 7 ore, è corretto? È uno studio che stiamo facendo. Perché soprattutto? Eh, eh, è perché eh, chiaramente noi, ehm, essendo molto, mh, eh, avendo lavorato molto sul nostro, sulla nostra linea di produzione, quindi sul processo industriale che eh, ci consente appunto di, di, di, di, di, di produrre questi espositori in legno, eh, che cosa guadagniamo? Guadagniamo tempo. No? e lo faccio capire bene questo è un concetto noi abbiamo una, una banca del tempo la banca tradizionale uno se ha qualche soldino no, lo mette in banca noi mettiamo in banca minuti perché eh, ottimizzando il nostro processo produttivo che cosa facciamo? siamo più veloci quindi quei minuti che andiamo a risparmiare li mettiamo in banca quindi lo studio consiste nel dire se io per fare questa determinata attività impiego 7 secondi, eh, ci impegniamo a far sì che quell'attività riusciamo a farla in 6 secondi. Dice, vabbè, un secondo, che cosa è un secondo? Un secondo è tantissimo. No? In modo tale da mettere a disposizione quel secondo di chi? Dei nostri dipendenti. Cioè dico una, una cosa che può sembrare da così, diceva, ma sta dando dei numeri, no? Produrre di più in meno tempo. È un concetto semplice. Quel tempo che risparmiamo metterlo a disposizione dei dipendenti perché possano dedicarlo alla famiglia, agli hobby, a quello che vogliono, insomma, no? Quindi ottenere due risultati: aumentare la produzione, e quindi un risultato buono per l'azienda. L'azienda è contenta, no? Diminuire il tempo di permanenza delle persone in azienda. E dire ok tu hai fatto quello che facevi prima in otto ore oggi senza sforzarti anzi lavorando di meno lo fai in sette ore quindi produci di più in meno tempo quell'ora in più è tua quindi sono concetti rivoluzionari chiaramente stiamo eh, ci, ci stiamo mh, lavorando perché ecco a noi piace eh, studiare bene no? il problema per poi dire vabbè ecco effettivamente è così lo facciamo però questo è questo l'obiettivo ed è un obiettivo assolutamente ehm, rivoluzionario mm, ci sono già degli esempi in giro in, in italia in europa c'è già chi, chi, ha, chi ha lavorato su, su questo ottenendo dei risultati eccezionali del resto c'è un'altra cosa, il lavoro da casa no? con le tecnologie che abbiamo oggi, sì. cioè io voglio dire in qualunque parte del mondo, posso, attraverso questo strumento che mi porto in tasca, posso lavorare come se fossi in, in azienda. Quindi no? adesso si parla molto no? di questo lavoro che possiamo fare a casa, ma perché lo facciamo a casa? Perché la persona, l'operaio, il dipendente, rimane nel suo ambiente, quindi, po un ambiente che gli è. Uh, familiare, amico eccetera eccetera c'è il figlio, il bambino e, e lavora no? sono concetti rivoluzionari, ma che sempre più stanno prendendo piede Sì. so che potrà sembrare assurdo questo ragionamento ai più lì fuori ma io concordo con lei e sono certo che questa è la direzione che ogni azienda dovrebbe prendere che poi in un certo senso è come dire che bisogna prima creare ricchezza e di conseguenza distribuirla tra chi quella ricchezza l'ha creata è corretto? Assolutamente. assolutamente stiamo dicendo delle ovvietà è chiaro che la, la ricchezza va redistribuita ma siamo d'accordo però prima va creata che cosa distribuiamo? se non creiamo, voglio, se dire, creiamo se... voglio dire noi distribuiamo in giro per il mondo i nostri espositori ma quando li distribuiamo? dopo che l'abbiamo prodotto. No, voglio dire, cioè, che, di che cosa stiamo parlando? No, i nostri i, i, azionisti che ogni mese prendono il dividendo da questa azienda sono i nostri dipendenti, non sono i soci dell'azienda, no? E, e quindi noi quelle buste paga, le, le, le, le, cioè le guadagniamo sul campo, le, le creiamo, no? Le creiamo. Quindi è chiaro che do, do, dobbiamo eh, mettere essere molto chiari su questi su questi concetti oggi stiamo focalizzando dei, dei concetti eh, importanti del mondo del lavoro no? la redistribuzione della ricchezza è un elemento fondamentale e quando prima dicevo che eh, il PIL dobbiamo fare l'1 per cento chi lo fa sto il pil è la ricchezza del paese no? alla fine tutti quanti noi insieme no? io lei i nostri amici di là, l'azienda a fianco, no? siamo noi che facciamo, ecco perché dobbiamo fare di più, si può fare molto di più, molto di più, il sud può fare molto molto di più, veramente tanto di più, se solo smettessimo un pochino di, di piangerci addosso, e di dire che le cose non vanno, cioè, cominciamo a, cioè, lavoriamo sodo perché le cose là fuori, il lavoro ci sta, eh chiaro se io me ne sto seduto qua 365 giorni all'anno beh insomma chi volete che mi venga a trovare a Ginosa? Cioè, non è che siamo nel, nel centro del mondo no? siamo noi andare a andare a a cercarci il lavoro no? sì. e, a proporci noi andiamo in giro a dire alle, ai nostri potenziali clienti guardate che noi esistiamo siamo qua, ecco questo è un consiglio che posso dare ai giovani perché è una cosa abbiamo fatto noi facciamo noi. Noi siamo qua, facciamo questo e lo facciamo con questo entusiasmo. Noi ti possiamo aiutare. E tanti ci dicono ah, "Caspita, non sapevo che della vostra esistenza, sono anni che sto cercando una cosa del genere". No? E, ecco, allora diciamo al mondo "Ci siamo, siamo qua, facciamo questo". È un elemento fondamentale. Quindi diciamo è importante presenziare i canali di di dove sono presenti i nostri potenziali clienti, a prescindere che siano online, perché oggi si sente tantissimo parlare di presenza digital, presenza online, social network, eccetera, ma anche muoversi. Quindi l'offline funziona ancora? Assolutamente, okay. assolutamente. Ci deve essere un mix di strumenti eh, per far sì che le persone ci, ci conoscano. Oggi è molto più facile lavorare rispetto... Ah, 20-30 anni fa oggi c'è uno strumento potentissimo che non, non, non tutti riescono ancora a comprendere di quanto è potente e che si chiama internet no? cioè internet è un'autostrada dove passano miliardi di persone al giorno sì. e quindi eh, dire, 20 anni fa che non esisteva neanche, 30 anni fa non esisteva neanche il cellulare cioè, se i nostri padri avessero avuto uno strumento del genere probabilmente avrebbero fatto veramente cose eccezionali, era molto molto più difficile lavorare prima quindi un mix, utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione internet, le fiere andare in giro, ecco farsi conoscere, dire alle persone guardate noi facciamo questa cosa e la facciamo in questo modo e ti possiamo aiutare il nostro, uh, il nostro prodotto ti può aiutare, ti può far crescere Ecco, dare questi messaggi chiari, semplici, eh, credibili e poi di, di, di, di, di serietà, chiaramente, no? Perché poi noi ci mettiamo in gioco, ci mettiamo la faccia nel nostro, nel nostro lavoro, ecco. Quali sono, secondo lei, gli errori più frequenti commessi dagli imprenditori quando si relazionano con i propri dipendenti? di solito eh, pensare di sapere tutto, tutto noi imprenditori eh, di avere sempre la risposta giusta sempre la soluzione giusta calarsi dall'alto di non so che cosa cioè alla fine siamo tutti uguali certo il leader ci deve essere fondamentale perché perché il leader come dicevo prima deve motivare le persone e dargli anche una prospettiva no? cioè, fa, mh, le persone devono credere in te devono dire vabbè effettivamente oh, siamo in buone mani no? siamo su una nave e alla guida al timone della nave c'è uno che la nave la sa portare no? non devi pensare beh, questo ci porta a sbattere eh, però ecco da, dai dipendenti si impara molto si impara praticamente tutto, se andiamo in produzione noi vediamo i gli uomini che sono in produzione, che, che loro conoscono effettivamente bene la produzione. Quindi, quando io ho bisogno di dire: Ma secondo voi come la facciamo questa, questa cosa? È perché loro che conoscono bene. Anche questa non è una cosa comune. Che l'imprenditore è portato a dire: 'Vabbè, ma io so come bisogna fare le cose'. E, e solitamente si è propensi a, a, ad accettare. I consigli che vengono dal basso, e questo è l'errore più grave che si può commettere. Quindi eh, io sono solito as ascoltare, no? sentire, come poi alla fine è chiaro, decido io. Certamente. Però eh, molte delle nostre attività che abbiamo migliorato nel corso degli anni sono figlie dei consigli che sono venuti proprio da chi poi effettivamente ci lavora no? perché sono loro che stanno lì no? e dicono vabbè ma questa cosa invece di farla così se la facciamo così magari eh, ci viene meglio no? e, e allora lì dice, vabbè effettivamente sta, questo consiglio è un consiglio che è da, da, da, da cogliere è corretto e vengono anche consigli che invece non, non vanno bene ma è giusto che che sia così però l'errore più grande può essere quello secondo me ecco questa pre presunzione di di conoscenza che effettivamente non è Quale aspetto della vita privata e professionale le sta più a cuore dei suoi dipendenti? <ride> L'aspetto della vita beh ecco la, la, la, la, la, la, la, la la capacità di poter uh, dialogare appunto come fosse una, una vera e propria famiglia. No? Uh, io ho puntato molto su, su, su questa, anche su, su questo aspetto, proprio perché se devi costruire poi una squadra che sia uh, affiatata e, e che sia mh, produttiva, beh, eh, le persone devono essere affiatate tra, tra di loro e quindi la possibilità, la capacità di, essere, di poter eh, interagire sia tra, sia tra loro che anche con eh, poi la, la, la, la, la dirigenza, no? quindi l'umanità di dire vabbè, facciamo una cosa insieme, un po' questo sostanzialmente. Investire sui propri dipendenti e sul loro benessere è appunto un investimento o rappresenta un costo? Guardi, se parlando di dipendenti dovessimo parlare di costi, vuol dire che qualcosa è andato storto. Io ritengo che tutti i dipendenti sono delle risorse. E se non sono delle risorse è perché o io ho sbagliato qualcosa nella, nella scelta, nella selezione, o perché loro magari non sono nel posto giusto. Il dipendente è sempre una risorsa, è perché è colui che ti consente... Uh, di uh, raggiungere gli obiettivi che abbiamo pianificato di raggiungere che le cose non si fanno così come la tastiera, una schiaccia un tasto no? No. quando c'è da produrre come appunto nel mondo industriale nel nostro mondo, c'è da produrre qual qualcosa che, che sia un oggetto beh, è chiaro che lì entra in, gioco il, uh, entra in gioco il fattore umano, oltre che organizzativo tecnologico eccetera eccetera il fattore umano è determinante ancora oggi il fattore umano è determinante eh, il fattore tecnologico è indispensabile sono due concetti diversi È indispensabile perché ci consente di raggiungere gli obiettivi che, che ci siamo pre prefissati attraverso il fattore umano che non viene sfruttato ecco. qui molto spesso si è sfruttato il fattore umano cosa che non ha portato da nessuna parte chiaro? No? Se, se sfrutti un dipendente, se lo sottopaghi, gli fai fare sì. più ore, lo paghi. cioè, tu, tutte cose che voglio dire, sono, si, si, se ne sente parlare, no? non, Ma che cosa do, dove può andare un'azienda così? Noi ci siamo fin dall'inizio eh, imposti di. Di essere un'eccellenza. Essere un'eccellenza a 360 gradi. Quindi non si può essere un'eccellenza se anche un solo dei fattori o degli attori che è, entrano in questo discorso non è eccellente. Tutto deve essere eccellente se vuoi essere un'eccellenza. I fornitori. Noi facciamo una selezione dei fornitori molto rigida perché se noi dobbiamo essere eccellenti non possiamo avere fornitori che sono mediocri. è così i dipendenti, è così la tecnologia i macchinari le industrie che producono questi macchinari noi abbiamo qui al sud a Ginosa la più alta espressione di tecnologia presente oggi in Italia non a Ginosa abbiamo un livello di tecnologia spinto al massimo proprio perché siccome come dicevo prima abbiamo la fortuna di vivere in questa epoca no Beh, perché non utilizzare no, questi strumenti che ci sono no? e metterli a disposizione nostra dei dipendenti dei clienti cioè noi diciamo ai clienti vedi, il tuo prodotto è fatto sfruttando la migliore tecnologia che c'è al mondo oggi. E di questo i clienti ne vanno fieri. Come quando lei va a comprare, no? è fiero di aver comprato un prodotto realizzato da, no? a mano da quella determinata azienda che ti dà tutte le caratteristiche. No? Sei fiero anche con gli amici, guarda, sì, io sì. ho comprato questa fatta a mano, attenzione, non è una cosa così. Mi pare di capire che è importante, anzi quasi indispensabile, saper selezionare e poi fidelizzare non soltanto eh, i clienti, ma anche i fornitori e di conseguenza anche i propri collaboratori. Ecco, secondo lei quali sono i rischi eh, di una gestione superficiale dei propri dipendenti o del eh, trascurare determinate esigenze dei propri collaboratori? Eh, il rischio è molto semplice, lo, lo dicevo prima. Non si raggiungono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Eh, perché un'azienda, la, la nostra azienda, è un, eh, tende ad essere un meccanismo perfetto. Eh, per cui, eh, eh, se tutto deve essere... Se, se, se, il, il nostro obiettivo è l'eccellenza, fare un prodotto di eccellenza, tutti gli elementi devono essere eccellenti. Per cui è chiaro che non possiamo trascurare determinati aspetti, no? sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti della, dei fornitori, della tecnologia, perché sennò poi non raggiungiamo l'obiettivo. Perché in matematico non raggiungerlo, no? Non è che dice, vabbè, ah, probabilmente sono fortunato, no, non... Non, non si raggiunge l'obiettivo, è molto difficile raggiungere questo tipo di, di obiettivo. Proprio perché il, il nostro raffronto è con un mercato che è globale. Cioè, il fatto di vivere oggi in un mercato globale è bellissimo, a me piace molto, l'ho detto diverse volte. E, e Questi sono i pro, ma ci sono anche i contro: no? <ride> cioè, i clienti che arrivano, cioè, eh, concorrenti che arrivano da tutte le parti del mondo, che sono magari eh, anche loro avanti con la tecnologia con le, ecco, noi dobbiamo il nostro, il nostro obiettivo il nostro, uno, il nostro motto è sempre un passo avanti il motto di questa quest'area è sempre un passo avanti cioè dobbiamo cercare di essere sempre un passo avanti ai nostri concorrenti al mercato stesso quindi essere eh, avere la capacità di essere propositivi nei confronti del mercato di tirare fuori cose nuove nuove, nuove, nuove idee e lì ci divertiamo anche perché non ci annoiamo a fare sempre le stesse cose no? anche quello è il cambiamento no? mm -hmm. se tu fai tutti i giorni sempre la stessa cosa poi alla fine c'è un calo come il calo di attenzione no? dopo che uno parla 20 minuti un quarto d'ora c'è il calo di attenzione fisiologico e per noi no c'è il calo noi ecco perché cerchiamo di fare sempre cose nuove proprio perché fare una cosa nuova ti, ti stimola sempre, sempre di più e poi andiamo verso industria 5.0 no? no, no. e, e che, che cos'è? è, è l'uomo al centro del processo abbiamo fatto un convegno qui con il, con il Rotary dove si parlava proprio di questo l'uomo al centro del processo quindi il, il nuovo welfare che sta venendo fuori se ne parla sempre di più nelle aziende più strutturate ma adesso anche, anche nelle nelle, nelle piccole no? ecco la, ehm, la possibilità per esempio di trasformare i premi di produzione no? una volta in denaro i premi di produzione adesso il premio di produzione può essere eh, un viaggio studio no? per il figlio del dipendente no? ecco queste nuove forme oppure il sostegno a comprare occhiali oppure il dentista no? queste nuove forme che sono molto molto eh, efficaci e anche molto molto gradite no? dai dipendenti. Ecco, l'industria 5.0 sarà quello, sarà il mh, mettere l'uomo al centro del processo con l'obiettivo di far star bene l'uomo al centro del processo e questo porta come conseguenza matematica, Quindi non è un probabilmente, e una certezza, l'affermazione dell'azienda che attua queste cose sul mercato. Concetti semplici ma importanti. Certo, attuarli, ecco, quando io parlo di eccellenza, noi ci messo 15 anni a raggiungere questo livello di tecnologia. Attenzione, non, non, non inganniamo nessuno, sono cose che non si fanno, diciamo, voglio fare un'azienda eccellente in due giorni cioè è un processo che deve maturare nel corso degli anni quindi qui lanciamo un altro messaggio importante che tutte le cose belle richiedono tempo assolutamente ok c'è qualcuno che sente di dover ringraziare ma <ride> guardi eh, devo ringraziare qualcuno qualcuno c'è qualcuno c'è, devo ringraziare fondamentalmente chi ha creduto in me, perché all'inizio, adesso vediamo, la vediamo così, vediamo la, la, la casa completa, finita, bella, eccetera, eh, però le assicuro che all'inizio è stata molto dura, perché questa era un'azienda che stava fallendo, stava fallendo e siamo riusciti a tirarla, a farla risorgere dalle, dalle ceneri, quindi sicuramente Ecco, ci sono state delle persone nel sistema bancario, per esempio, che hanno creduto in noi quando non c'era nulla, non c'era un, no, una struttura, un progetto, una, non c'era nulla. c'era cioè, proprio, c'era ecco, una persona che parlava di un progetto, con, anche con un certo entusiasmo, con una certa enfasi, ma nulla di più. E allora lì c'è stato sicuramente qualcuno che, che ha creduto in me e che io sicuramente ringrazio perché... Ci ha dato, questo ci ha dato una grossa mano, una grossa spinta, eh, e poi certamente eh, i, i miei dipendenti, in particolare alcuni dipendenti che eh, sono stati sempre al mio fianco e che hanno sposato immediatamente questa filosofia, questa idea, questo progetto, e ci hanno creduto, anche se all'inizio le cose non andavano bene. No, perché tu è facile ti fare per una, una squadra che vince sempre. No? Sì. Adesso io non, non seguo molto il calcio, mi pare lì la Juventus. No? Non lo chiedo non, a me, no. vabbè, okay. eh, è chiaro. Se uno vince, vabbè, tifo, è facile, no? ma ti fare per uno che perde sempre è un po' più complicato, eh? quindi eh, questo è sicuramente i ragazzi che. Hanno, hanno creduto in questo progetto e, e oggi anche loro insomma, raccolgono i, i frutti di questo lavoro ma ecco, non, eh, ci impegniamo sempre di più a ogni inizio anno facciamo nuovi nuovi progetti nuovi programmi nuove, eh, non siamo arrivati da nessuna parte il nostro impegno deve essere quello appunto di fare quella, di, di, di raggiungere obiettivi sempre più, sempre più ambiziosi tutti, tutti insieme e allargando ecco, possibilmente la, la, la tela di persone che, che ruotano attorno a questa, a questa realtà ecco, un po questo è, è, è il nostro obiettivo Insomma, speriamo di mettercela tutta di, di continuare così dove e come si vede fra cinque anni? tra cinque anni beh ancora non sarò in pensione quindi <ride> probabilmente sarò ancora qui direi ancora qui ancora qui perché questo è un è un bambino che è nato è cresciuto è diventato un ragazzo e non è ancora adulto certo può camminare da solo è autonomo eh, però ha ancora bisogno di, di essere ecco, gui guidato sempre verso traguardi più, più ambiziosi quindi mh, oserei dire che salvo mh, stravolgimenti particolari o cose particolari tra cinque anni mi vedo ancora qui perfetto ingegneri io la ringrazio per averci dedicato questo tempo um... grazie a voi Lasciamo, chiudiamo questa puntata con un messaggio importantissimo, smettiamola di competere e iniziamo ad accedere. Vi do appuntamento al prossimo, alla prossima puntata di Back to Business, ancora grazie.